Carissimi, eh, con immensa gioia, veramente una gioia infinita che ho nel cuore, perché per voi, solo per voi, per il vostro livello medium di abbonati, eh, e sono contento che, vabbè, siete numerosi, però siamo una piccola classe eh, che ha deciso di studiare, bene, con immensa, immensa gioia, una felicità che spero appaia da questi, primi, da questi primi frame, iniziamo il corso sullo Spirito Santo. Sono contentissimo perché l'esperienza con lo Spirito Santo è l'esperienza dei figli di Dio, nel momento della professione di fede e tutto quello che voi ben sapete che succede nella vita di un credente. Però il nostro è un canale tecnico, è un canale di teologia che vive in simbiosi con la vita di fede, sicuramente, però dobbiamo parlare dello Spirito Santo per quello che Dio stesso si è rivelato, il Dio trinitario. E quindi dello Spirito Santo dovremo parlare in maniera, e questa sarà una responsabilità mia, dico dobbiamo parlare perché dobbiamo interagire con la mail, con i vocali, voi mandate i vocali, vocali se per caso c'è qualcosa che non vi quadra, vi manderò pezzi di, di dispensa del, del percorso, eh, eccetera, eccetera. Alcune mie pubblicazioni già le conoscete perché qualcuno di voi le ha già comprate, e vi bacchetto sulle dita è già anche tanto quello che fate per sostenere il canale con l'abbonamento quindi non spendiamo altri soldi in giro che non ha proprio senso finalmente riusciamo a parlare dello spirito santo sono contentissimo e oggi è la lezione 0 <ride> è la lezione 0 o la lezione 1 è una lezione introduttiva importante perché dobbiamo mettere alcuni paletti vi devo spiegare da dove partiamo, dove arriveremo e soprattutto il percorso tematico quindi non andiamo in utopia, utopos, ma andiamo con un percorso ben preciso. Allora, proviamo a partire dal primo punto, come io spesso dico. Primo punto, non è vero che lo Spirito Santo è il grande sconosciuto. Dimostreremo il perché. Punto numero due, anzi conosciutissimo. Punto numero due, per poter parlare dello Spirito Santo, e vi prego di stare molto attenti, a risentirla questa cosa se non la capite e se non la capite è colpa mia voi mi scrivete Baruch Hashem io vi rispondo a persona con vocale non così eh. perché io ho già uno staff che aiuta tantissimo quindi posso dedicarmi a questa operazione didattica con voi benissimo allora punto numero due noi nella cristianità siamo abituati a parlare dello spirito santo in base a ai doni, al frutto che noi abbiamo nel cuore da parte dello spirito che si divide in tante categorie, eh, ai carismi quindi che si vivono nella chiesa, tante volte, molte volte eh, i cristiani vanno in ambasce perché pensano di non avere doni o se li hanno vengono messi da parte o non ci si crede fondamentalmente, tutte cose legittime, o, o all'interno delle nostre assemblee siamo magari o non considerati, non emarginati, perché? Perché non si manifestano questi doni. Allora, quello è un problema che a me personalmente non riguarda, perché è un discorso proprio di pastorale, di ecclesiologia, a me non interessa. A me interessa un altro tipo di discorso, parlare dello Spirito Santo come persona. Allora, il punto numero due è che noi parleremo, tratteremo dello Spirito Santo primariamente e principalmente... E prioristicamente come persona. Ciò che lo Spirito Santo è, non ciò che lo Spirito Santo fa o in relazione con noi, quello sarà eventualmente frutto di un secondo corso. A me interessa chi lo Spirito Santo è, come mi interessa chi Cristo è, poi lo so che ci ha salvato e morto per i nostri peccati, se no non saremmo cristiani, ma a me interessa sapere chi è Lui e anche chi è il Padre. Quindi noi partiamo dallo Spirito. Questo credo che oggi sia l'approccio didattico migliore, perché? Punto numero tre, perché? Perché parlare dello Spirito Santo oggi, in un clima, dico oggi, non intendo oggi, 2021 parlo dell'oggi di 100-200 anni fa e possibilmente e probabilmente anche nei prossimi 100 anni se ci saranno 100 anni ancora lo spirito santo viene identificato normalmente con la storia con lo spirito dell'assoluto con il divenire di dio tutti, tutte, tutte frasi che sono dal punto di vista biblico delle bestemmie blasfemie divenire di dio spirito dell'assoluto Dio che è la storia, ecco questo genere di rendere eh, immanente il, il trascendente è qualcosa che ha depolarizzato tutta la teologia che non è, di, non è più teologia ma è diventata scienze religiose cioè scienze del fenomeno religioso e quindi quale maggior fenomeno religioso può esserci nella nostra cultura in mezzo a noi che è quello della cristianità animata, corroborata, santificata, elevata, supportata dallo Spirito Santo, punto interrogativo. Quindi se noi cominciamo a perderci nei carismi, quindi nei doni, eh, que quei discorsi veri che succedono nella vita, ci mancherebbe altro, cose an ancora più eclatanti, lo Spirito Santo che ci porta davanti alla croce, che ci fa convertire, che ha ispirato i santi testi, tutte cose vere, ma noi vediamo gli effetti, noi vediamo il fenomeno, il santo fenomeno di ciò che lo Spirito Santo opera nella storia e in noi, ma è una prospettiva sbagliata perché noi ci perdiamo chi lo Spirito Santo è, quindi in adorazione alla fine non ci si va davanti allo Spirito, qualcuno pensa che addirittura sia una blasfemia adorare lo Spirito, che è Dio, è Dio nel simbolo niceno costantinopolitano viene detto credo lo Spirito Santo che è Signore, cioè Dio, e dalla vita e procede dal Padre. E con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. E questo è il terzo punto. Quindi, per diciamo, capirci meglio, dobbiamo parlare dello Spirito Santo la persona. Qualcuno di voi dirà, ma questo corso, lei proprio lo sta già facendo a livello mondiale, perché lo sto facendo a livello mondiale in lingua italiana, su, su 70 emittenti in tutto il mondo, e, emittenti confessionali, eh? confessionali, allora chiariamo un punto, quando io parlo per radio, quando io faccio lezioni all'università, quando io faccio conferenze, io sono chiamato da tutti, Cattolici, ortodossi, e protestanti di, tutti, di tutte le denominazioni, Stato, eh, roba eh, laica. Qualcuno di voi dice, ma tu stai trattando questo argomento anche a livello diciamo internazionale, in lingua italiana su 70 emittenti a livello mondiale. E quindi con noi cosa vuoi fare? Beh, certamente non faccio pastorale, certamente. E io vado essendo un professore vado dove mi chiamano do il mio contributo eh, teologico e, e poi ognuno fa quello che vuole di quello che dico può anche buttare via tutto però io con voi siamo in una classe siamo io e voi quindi qua ehm, dobbiamo eh, fare un lavoro serio molto serio qua si fa teologia allora, la teologia si fa partendo dalle scritture e vedere lo, lo sviluppo di ciò che quando Cristo dice vi guiderà la verità, lo Spirito Santo vi guiderà la verità tutta intera, sempre rigidamente inalcorato alle scritture. Però attenzione, perché prima delle scritture del Nuovo Testamento, funziona così anche nell'antico, ma adesso stiamo parlando della Ruach, dello Spirito Santo, noi abbiamo circa, attenzione, 400 anni nei quali Dio non ha parlato. Ecco perché nel Vangelo di Luca, quando la parola di Dio scese su Giovanni Battista nel deserto, Luca vuole essere così preciso per determinare il momento in cui la parola di Dio scese nel deserto, a Giovanni Battista, il precursore, che dice chi comandava, chi era l'imperatore, chi era il prefetto, che era, no? tutte le cariche romane e giudaiche all'epoca per dare un'enfasi su quando la parola di Dio è tornata di nuovo a riecheggiare in Am Israel, cioè nel popolo di Israele. E allora per 400 anni, non avendo testi canonici, secondo il canone ebraico, per quello greco, chiaramente abbiamo sette libri in greco, ispirati nella 70, che la cristianità ha accolto immediatamente, visto che il masoretico non era conosciuto. Allora chi ha parlato al popolo di Israele per quei 40 anni, visto che Dio, cioè il tetagramma, non parlava più, così come non parlò nei 400 anni della schiavitù in Egitto? Bene, la risposta è la Batkol, cioè la vocina in ebraico, Bat Voce, col, eh, Bat figlia, col voce, figlia della voce, in italiano, vocina, la Bat Call, <coughs> col con la Q di quadro diremmo noi, non con la, con la K, la Bat Call che pigolava come una colomba. Le testimonianze dei testi non canonici, ma storici, storici nel senso che ci aiutano a completare, dicono qualcosa di questi 400 anni di non canonizzazione di testi, del fatto che Dio non parlava se non attraverso la batcol, la vocina, che pigolava con la voce come di colomba, come di colomba, non era una colomba, come di colomba, quel pigolare tenero che ricorda Shir Shirim, il cantico dei cantici, Ionati, no? la, la mia colomba, ionati. La Ionà, quello che in greco viene definita e tradotta peristera, peristera cioè Peres Ishtar, cioè l'uccello sacro, la colomba della dea Ishtar, quella che veniva graficamente, lo vedremo nei video che vi proietterò, veniva raffigurata come un uccello con le ali piegate sopra Maim, le onde del mare, perché in Genesi 1.2 è scritto questo, che la Ruach Merachfet al cioè librava sul sul volto, sul viso eh, delle, delle acque, delle grandi acque di Tehom e di Tiamat ebbene questa Ruach che in ebraico e in aramaico è al femminile nella bibbia è sempre al femminile salvo un caso nell'antico testamento intendo ebbene noi non possiamo capire lo Spirito Santo nel Nuovo Testamento se prima non lo studiamo a livello storico, a livello di, diciamo, di, di, di personalità, come si è espresso lo Spirito Santo, espresso in italiano, espressa in aramaico e in ebraico, eh, in questo periodo che noi definiamo il periodo interbiblico. Cioè noi non possiamo dire «Ah, ma tanto non sono testi canonici e non valgono niente». Dal punto di vista della fede assolutamente sì, ma dal punto di vista dello, della teologia della storia assolutamente no, perché se io leggo un brano della Mishnah e vedo che c'è un certame tra due rabbini e poi per sapere chi ha ragione c'è una bat call che viene dal cielo e dice ha vinto Rav Shimon anziché Rav Akivov anziché Rav Gamaliel anziché Rav, eh, Rav Ilel e Shamai quindi è contento di aver perso, però è la bat call cioè la, la vocina, lo spirito che parla, io non posso dire, ah ma tanto di mondo non è canonico per noi, per noi non è neanche ispirato, ovviamente per gli ebrei sì, e allora non vale, perché parliamo dello Spirito Santo e del Nuovo Testamento, no, vale come, perché se non vale lì non vale poi neanche la stessa Batcol quando parla dal cielo durante il battesimo di Gesù, eh, perché cioè, dal punto di vista storico vale sia l'uno che l'altro, poi questo non implica la fede, però la teologia sì, io non posso non denunciare qualcosa che è successo solo perché magari la mia chiesa, parlo della mia, mia, eh, che è anche la vostra ovviamente, immagino non accetta per esempio il libro, il Vangelo degli Ebrei, o non accetta il libro di Enoch, o non accetta il libro dei Vigilanti, o non accetta eh, il testamento dei vari patriarchi, vede. ecco, questo è uno studio che va fatto, va fatto perché c'è una tradizione prima della agiografia dei testi del nuovo testamento e chi è la geografo del nuovo testamento fa riferimento a qualcosa che i suoi confratelli ebrei conoscevano bene cioè la ruach e quindi ultima cosa inizieremo partendo da ciò che crediamo lo spirito santo è una persona bene dimostreremo biblicamente che è una persona lo Spirito non è una evanescenza, non è un Holy Ghost, mi dispiace per chi è cristiano come noi in inglese, parla dello Spirito Santo in questo modo, Spirit, no? Ma soprattutto Holy Ghost, cioè il Santo Fantasma, voi capite che c'è qualcosa che tocca, no? Spirito Santo è persona, non è un'evanescenza, non è nemmeno impalpabile non è nemmeno una emanazione, non è, capite, non è un'energia, non è un'energia lo spirito, non è una forza, non è una forza, è forte, è energico, può essere, se decide, impalpabile, ma non è una emanazione. Dio nella sua natura, e a maggior ragione nelle proprie tre persone, non può emanarsi, perché non c'è mutamento. Ciò che mette in collegamento il mondo creato con Dio sono delle mediazioni che sono di due tipi, o gli angeli che sono creature, o il corpo di carne di Cristo, definito unico mediatore a Cristo uomo, che è l'ha appunto creato il corpo. Cristo è Dio, increato, ma il suo corpo, nelle unione ipostatica, ecco, queste sono le due cose che mediano, cioè gli angeli, che sono creature spirituali, e il corpo di Cristo. Quindi non si può parlare di emanazione pneumatologica. Lo spirito non è nevanescente, non è un'emanazione, non è una forza e non è un'energia, è una persona. Prenderemo la Bibbia, lezione numero 2, e vedremo come lo Spirito dice di sé nel Nuovo Testamento di essere persona. I testi. Spero che vi sia piaciuto, risentite l'introduzione perché seguiremo questa scansione. Ciao e alla prossima puntata solo per voi, solo sul nostro canale. Ciao!